Non può essere attivo il mio canale, è tutto spento. Come può essere attivo? Cioè... Era attivo? Sul mio canale c'era live con la prima cam. Ma è... Oddio, raga! Ma il computer è spento! Raga, è, è chiuso! Cioè, no, non può essere attivo. Seriamente attivo? Non ci posso credere! Ma come è possibile?